Zombie Apocalypse ciao ragazze, ciao a tutte e ciao a tutti, allora, nuovo video um, innanzitutto make up, perché questo è un video di trucco, ma anche outfit. Allora, prima di tutto faccio il make up. Il make up è questo qui che vedete tra i miei occhiali attraverso i miei occhiali e nulla. Dunque, come palette ho indossato questa, come palette, questa è della Opulence di zoeva, vedete? Questa qui, ehm, scusate che era un po' di ma eh, devo andare un po' di caldo dalla, dalla sala e eh, quindi non c'è tanto caldo qui in, in camera e quindi piccola precisazione c'è freddo in camera mia e faccio entrare un po' di, di caldo scusate dalla, dalla, dalla, dalla sala niente, allora cominciamo subito questa è la palette di Zoeva e questa è Imperial Imperial. poi c'è uh, come potete vedere mm, questo colore qui che your... vabbè Leggetelo voi, Tutti, alcuni di questi li ho applicati su tutto, tutto l'occhio come transizione, alcuni, e questo qua, questo blu che è questo qua blu mare, lo chiamo così perché non so come chiamarlo, comunque blu mare o lunotte, e l'ho inserito qui sulla, sulla rima inferiore dell'occhio, poi un po' di mascara, che non so dove, è. attendete un attimo. il mascara aspetta questo allora, come mascara ho preso questo come mascara e eh, mentre della Rimmel Rimmel mascara correttore questo qui in palibre 327 cashmere L'Oreal controllo se sta registrando scusate si sta registrando ok poi cipria per fissare il tutto del rim 004 no 006 scusate mi sono sbagliata ecco qua questo si sì, questo non so cosa si possa vedere allora la cipria setta sta bene e mi ci trovo bene anche se io ci tengo a dire che ho la pelle secchissima però vabbè dettagli ragazzi volete fare mi piace infine, come bronzer ho utilizzato questo qui, Sun Shimmer della Rimel, vedete, eccolo qua. Rimmel, e poi, come altro prodotto, infine il blush. Sì, io applico sempre il bronzer come prima cosa, il blush, ma è perché se no mi fa, mi faccio mi cozza, posso dire, mi, mi macchia troppo, quindi prima uso il bronzer e poi il blush che è 003 Wild card. questo qui card, questo qui, vedete? Eh, non so cosa si possa vedere. Aspettate un secondo, eccolo qui. Vedete? No. Perché non mette a fuoco questa scelta lì? Ecco. E poi. Come l'illuminante della Makeup Revolution se riesco ad aprirlo eccolo qua questo qua che destra bellissimo che ve lo dica a fare ed è questo ecco qua vedete ragazze questo è l'illuminante è proprio un disastro sto video però sperando che vi piaccia lo stesso è nulla il rossetto che ovviamente l'ho tolto ma è questo Corri. eccolo qua, Welcome e questo è il rossetto non sa si vedrà qualcosa? si sì. Ok. Niente la matita. Questa che per fissare il rossetto della eh, non so se sia Fuba. Caspita, sia Boh, Max Factor, Boh, non ne ho idea. Comunque, una qualunque matita e con quello fatto il make up. Come coda, come pettinatura. Non di che serve la solita. Tutti tirati all'insù per fare l'effetto lifting al viso, ragazze mie. Poi, come attendete un attimo, vi faccio vedere il mio outfit allora come outfit vedete bene che, aspettate un secondo perché come outfit sto indossando questo da stamattina con i miei stivali che sono di là però questi sono i miei stivali, no anzi questo scusate, è il mio outfit è un video un po' confusionario ma sperando che vi possa piacere lo stesso e questo è il mio outfit come potete vedere non so, ho una macchina, non ne ho idea, comunque questo è il mio la mia maglia, vedete la mia maglia col collo questo è il trucco ma è bello che è andato quindi ciao proprio e niente ciao ragazzi ci vediamo a... dopo un altro video ciao ciao a presto un bacio Ah, ricordatevi di mettere like e supporto se vi è piaciuto questo video e soprattutto se vi piace questo video iscrivetevi al canale soprattutto e attivate la campanella per non, rimanere, per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale youtube un bacio ciao a presto